Buongiorno e benvenuti al quotidiano appuntamento con i principali temi dal mondo del fisco e del lavoro sulle pagine di informazione fiscale. Oggi è venerdì 22 aprile, in apertura ci soffermeremo sulle novità del decreto PNRR2 per quanto riguarda i pagamenti con POS. Passeremo poi alle specifiche tecniche pubblicate ieri dall'Agenzia delle Entrate su ISA 2022 e ancora eh, Agenzia delle Entrate in primo piano per quanto riguarda la possibilità di prenotare appuntamenti in videochiamata con i funzionari. Concluderemo la carrellata quotidiana sull'assegno unico e le istruzioni per i genitori separati. Passeremo poi come di consueto alla sezione Economia del Corriere.it. Ma entriamo nel vivo delle notizie, uh, un nuovo tassello si aggiunge alle uh, novità che arrivano con il DL PNRR 2. Eh, comunicazione giornaliera per quanto riguarda i pagamenti con per consentire al fisco di incrociare i dati sulle transazioni con quelle degli scontrini elettronici. Eh, una nuova misura antievasione quindi trova spazio eh, nel testo del decreto approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 13 aprile e ampliato prima di arrivare in gazzetta ufficiale. Questa appunto è una delle ultime novità che trovano spazio nel testo. E la misura si affianca anche all'avvio delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti POS a decorrere dal 30 giugno 2022. L'obiettivo è sempre quello di avere più elementi per l'analisi del rischio evasioni. Il nuovo obbligo eh, si applicherà ai soggetti che rilasciano carte e bancomat, quindi non direttamente agli esercenti o ai professionisti e eh, si affiancherà all'invio dei dati già ad oggi previsto ai fini del calcolo del credito d'imposta sulle transazioni tramite POS. Ulteriori dettagli e istruzioni si attendono con la pubblicazione del testo ufficiale del decreto. Ma passiamo alle notizie che arrivano dall'Agenzia delle Entrate. ISA 2022 si entra sempre più nel vivo dell'operatività eh, e arrivano le specifiche tecniche, le istruzioni da seguire per l'acquisizione degli ulteriori dati. Eh, tutti i dettagli sono contenuti nel provvedimento pubblicato il 21 aprile. Le istruzioni rappresentano un tassello fondamentale per stabilire le regole eh, relative alla pagella dell'imprenditore, gli indici sintetici eh, di affidabilità fiscale, in vista della presentazione della dichiarazione dei redditi. Al centro del documento pubblicato dall'Agenzia delle Entrate sono due le procedure e riguardano i soggetti incaricati alla trasmissione telematica, delegati e non delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente sulle nostre pagina il documento in versione integrale che è possibile consultare. Protagonista è sempre l'agenzia delle entrate eh, durante l'interrogazione a risposta immediata che si è tenuta alla Camera il 20 aprile. Oggetto eh, del, dell'interesse sono le difficoltà nella possibilità di prenotare una videochiamata e mettersi in contatto con i funzionari dell'agenzia eh, delle entrate. Appunto, il servizio è disponibile dal 28 febbraio scorso. ma ehm, Secondo diverse segnalazioni è eh, difficile poter prenotare un appuntamento in tempi brevi ma il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha assicurato che presto ci sarà un potenziamento del servizio. I funzionari si stanno via via formando per poter garantire una copertura più ampia eh, di disponibilità. Mm, si sta pensando di allargare la possibilità di prenotare eh, dei, degli appuntamenti anche nella fascia pomeridiana, non solo in quella mattutina, e di ridurre lievemente il tempo a disposizione per ogni appuntamento in modo tale da eh, recuperare eh, più spazio per nuovi appuntamenti. In conclusione ci soffermiamo sull'assegno unico e se, sulle istruzioni INPS per i genitori separati, eh, dall'ISEE alle modalità di pagamento, tutte le regole da seguire in caso di divorzio o separazione. Le indicazioni sono state fornite dall'istituto sia con la circolare numero 23 del 2022 che con il messaggio pubblicato il 20 aprile. Tendenzialmente la regola generale è che il pagamento viene riconosciuto eh, per il 50% a entrambi i genitori, ma quello che è fondamentale eh, è eh, il caso particolare e l'affidamento eh, esclusivo o condiviso per stabilire le modalità di erogazione del beneficio nel momento eh, in cui si compila la domanda non è necessario allegare alcuna documentazione a supporto delle eh, dichiarazioni rese, ma l'Ips potrà sempre poi richiedere una verifica su quanto è stato eh, dichiarato. Tutti i dettagli e le istruzioni per eh, procedere con la domanda e per le indicazioni di pagamento in caso di divorzio o separazione sono contenute nel, nell'articolo pubblicato sulle pagine di informazione fiscale. Postiamoci poi al Corriere.it in particolare alla sezione Economia. Al centro, anche eh, sul giornale di via Solferino, eh, il piano anti-evasione, le novità sui pagamenti POS, eh, sulle carte e sugli scontrini. Il fisco incrocerà i dati ma soffermiamoci sui numeri in evidenza sulla uh, sezione economia del Corriere.it. 19 miliardi sono uh, i ricavi conseguiti da Tesla, mentre in Europa l'auto è in crisi. Uh, bollette, luce e gas a chi spetta il bonus e come ottenerlo. Uh, il caro energia continua da settimane ad essere uh, al centro e uh, il focus è sui sostegni per un totale di 5,5 miliardi nell'articolo di Fausta Chiesa eh, e ancora anche il Covid è protagonista anche nella sezione Economia del Corriere, effetto Omicron 49 mila contagi sul lavoro nei primi tre mesi 2022, più di tutto il 2021. Ma eh, veniamo a un altro dato al centro, eh, nella pagina di oggi. Turismo, mancano 250.000 addetti per l'estate, colpa del reddito di cittadinanza. Eh, su questo tema si concentra Claudia eh, Boltattorni, eh, confrontando quindi la richiesta che eh, comincia a crescere in vista della stagione, la richiesta di lavoro, e la difficoltà, secondo il ministro Garavaglia, di eh, reclutare stagionali anche a causa del reddito di cittadinanza. L'articolo riprende proprio le parole del ministro, il reddito di cittadinanza eh, incide soprattutto nei casi di rapporti di lavoro temporaneo o stagionale. C'è cioè chi preferisce fare tre giorni a chiamata e non andare oltre proprio per prenderlo. Prendendo spunto da quest'analisi, quindi il ministro eh, propone dei nuovi correttivi al reddito di cittadinanza per eh, evitare quindi anche difficoltà nel reclutamento di eh, personale nel settore del turismo. Su queste dichiarazioni però eh, da più fronti arriva il uh, disappunto e l'attenzione si sposta sulla necessità di aumentare i controlli e verificare la regolarità dei rapporti di lavoro. Potrebbe essere anche questo il tema che porta alla difficoltà di reclutare nuovi stagionali per la prossima estate. Con questa notizia ehm, il tempo a nostra disposizione per oggi è finito e noi ci diamo appuntamento a lunedì sempre alle 13.30. Arrivederci.